Beh, la split adesso vabbè, è molto buona però la split niente pensare di tirarla in mezzo al piatto in mezzo al piatto e, e lasciar fare no? il movimento della pallina insomma. quindi anche lì non è che c'è un movimento particolare ma è semplicemente l'impugnatura della, della palla che quando rilasci poi dopo fa lo spin lui il trucco è prendere le due cuciture cioè tenere le, le dita larghe Largo, la tengo subito dopo la, quando finisco le cuciture cosa faccia la, la, la forchetta che è più è un più beh però bisogna avere anche le dita più lunghe la sped pack anche se lo teniamo la sped